Ciao, sono Marco, sono Reduce da una corsa magnifica, stanco morto perché è successo tutto dopo l'ordinaria giornata di lavoro, in questo giorno tra l'altro anche molto caldo e quando era il momento di andare a correre dicevo di no, il corpo diceva di no, la mente diceva di sì e quindi ha vinto la mente. Voglio parlarti durante questo video di una cosa che ti sorprenderà l'esistenza. Quindi ora faremo sei ore di video e non concluderemo neanche l'argomento. No, in realtà voglio parlare con te di un'altra cosa che riguarda comunque l'esistere. Avrai certamente anche tu sentito dire che ci sono molte persone che esistono soltanto, soltanto poche, vivono, vivono veramente. Ecco questo. Viene detto perché si è perso il significato originale della parola esistere. Se andiamo ad esaminarla, questa parola, nella sua etimologia, io rimango sempre molto affascinato dalla grande saggezza che c'è nell'etimologia delle parole e soprattutto quelle semplici come esistere, existere, ex-sistere. Significa ex-fuori, sistere-stare, stare-fuori. Essere esposti. Quindi le persone che vivono sono esposte. Le persone che esistono sono esposte. Mi scuserai l'affanno, ma ancora devo recuperare bene. Comunque, è nella natura dell'uomo, nell'essere umano che c'è scritto che bisogna esporsi bisogna andare oltre, bisogna essere più di quello che eravamo il giorno prima l'essere umano è nato per espandersi esatto, per espandersi e lo facciamo attraverso una famiglia o attraverso la conoscenza e la diffusione di questa conoscenza ti devi esporre tanto comunque sei già esposto o esposta ti devi esporre devi andare oltre, ti devi mettere alla prova devi aumentare la tua dimensione, devi espanderti Intanto comunque sei già esposto o esposta, perché nel fatto stesso di essere qui, io per esempio sono esposto, ci sono tante cose che potrebbero accadermi, che cosa faccio, non esco più di casa? La differenza qual è? La differenza sta nel fatto che se tu ti esponi volontariamente a qualcosa otterrai dei risultati con buone probabilità voluti. Se non ti esponi a qualcosa, o meglio ti lasci esporre a qualsiasi cosa, allora ci sono serie possibilità che i risultati che otterrai non saranno quelli desiderati. Allora a questo punto tanto vale esporsi, essere, esistere, tanto vale esistere. Io mi auguro di averti Qualche cosa di positivo, perlomeno, una qualche riflessione con questo mio video. E continuo la mia passeggiata di defaticamento. E ti saluto con un abbraccio. Ciao!